Il mio collega Filoberto mi dà una mano per passare il cavo di rete. Per scavalcare un punto un pochettino rognoso, scollega temporaneamente il doppino di linea da una borchia ISDM. Lo guardo. «Oh, mi raccomando, attento a non prendere la corrente sul cavo portante!» «Ah, ma non mi confondere, la borchia è spenta!» «Eh sì, la borchia è spenta. La centrale telefonica, però, è ancora in tensione!» Una decina di programmi di chat, il poker, 500 giga di hard disk con mm. 8 giga liberi, sì. direi proprio che è qualcosa in più di qualche problemino eh! E non naviga in internet? Si, sì, ho notato, la prendo Internet Explorer e seguono un oh, pop up a caso con pubblicità, nudità, orologi, pillole miracolose… oh, persino il bandare di una setta religiosa! Direi che naviga in alto mare, soprattutto, altro che qualche problemino, qua ci vuole un formatone gigantesco, eh! Gliel'avevo detto che quella ragazza non mi convinceva. NON TI CONVINCEVA? A quanto tempo ci ha messo a ridurre il portatile in questo stato? E manco ci provare a dirmi che fino a ieri andava benissimo, eh? In effetti che negli ultimi sei mesi si fosse fatta più i cavoli suoi che l'interesse dell'azienda era chiaro. Sei mesi? Bene. Scommetto che volete proporla per una promozione a questo punto. Vuoi dire che ho indovinato? Due settimane fa l'abbiamo licenziato.